Benvenuti, in questo video faremo un viaggio tra le Sette Meraviglie del Sistema Solare. Gli antichi Greci avevano compilato una lista di Sette Meraviglie Architettoniche che i viaggiatori dell'epoca avrebbero potuto visitare. Le Sette Meraviglie del mondo antico erano la Grande Piramide di Giza, l'unica delle Sette Meraviglie ancora esistente, i Giardini Pensili di Babilonia, il Tempio di Artemide ad Efeso, la statua di Giove a Olimpia il mausoleo di Alicarnasso il colosso di Rodi e il faro di Alessandria d'Egitto. In questo video proveremo a stilare una lista di 7 meraviglie del sistema solare per i futuri turisti e viaggiatori spaziali. Per ridurre un po' la scelta diamoci delle regole. Ci sono 8 pianeti nel sistema solare. Se togliamo la Terra, che ci è già molto familiare, ne restano 7. Sceglieremo una meraviglia su ciascun pianeta o su uno dei suoi satelliti naturali. Cercheremo di privilegiare luoghi poco noti ma ugualmente sorprendenti. Il nostro viaggio comincia da Mercurio, che con una distanza media dal Sole di 58 milioni di chilometri è il pianeta più vicino alla nostra stella. Mercurio è anche il pianeta più piccolo del Sistema Solare, essendo di poco più grande della Luna. Su Mercurio si trova uno dei crateri da impatto più grandi del Sistema Solare, Caloris Planitia. Il bacino Caloris ha un diametro di circa 1500 km. Se lo confrontiamo con la nostra penisola possiamo renderci conto delle sue dimensioni. Il bacino è circondato da montagne alte circa 2 km e il fondo è ricoperto di lava solidificata come i mari lunari. Ci sono diversi crateri da impatto all'interno del bacino Caloris, uno dei più caratteristici è Apollo d'oro, dal quale si irradiano delle linee di frattura. Si ritiene che Caloris Planitia si sia formato 4 miliardi di anni fa a seguito dell'impatto di un corpo del diametro di 100 km. Lasciamo Mercurio e dirigiamoci verso il secondo pianeta del sistema solare. Venere è grande quasi come la Terra, la sua superficie è avvolta da una densa atmosfera di anidride carbonica, azoto e composti dello zolfo. L'atmosfera di Venere impedisce di scorgere la superficie. Tuttavia, grazie alle immagini radar, sappiamo che su Venere si trova uno dei vulcani più alti del sistema solare, Maat Mons. Su Venere esistono molti segni di vulcanismo in tempi passati. Maat Mons, con i suoi 8.000 metri di altezza, è il vulcano a scudo più imponente di Venere e la seconda montagna più alta del pianeta. Un vulcano a scudo ha il cono composto da colate di lava solidificata. Esempi di vulcani a scudo si trovano anche sulla Terra. Uno è il Mauna Kea nelle isole Hawaii, che con un'altezza di 4000 metri sul livello del mare sporge per la metà di Maat Mons. Anche se mancano osservazioni dirette, ci sono indizi che una certa attività vulcanica possa essere tuttora presente sul pianeta. Lasciamo Venere e facciamo rotta verso Marte. Marte è un pianeta roccioso che orbita a circa 228 milioni di chilometri dal Sole. Ha un diametro dei 6.800 chilometri, poco più di metà di quello terrestre. Marte ospita un luogo unico nel sistema solare, il Monte Olimpo. Il Monte Olimpo è un vulcano a scudo ormai estinto. Si è formato con l'accumulo di migliaia di eruzioni di lava basaltica durante lunghi periodi di tempo. Un osservatore sulla sua sommità non riuscirebbe a scorgere l'orizzonte che sarebbe coperto dalle pendici del vulcano. Il Monte Olimpo è alto oltre 21 km, due volte e mezza quella del Monte Everest e cinque volte il Mauna Kea. Questo ne fa il rilievo più alto dell'intero sistema solare. L'estensione di questo vulcano è ugualmente impressionante. Come vediamo ricoprirebbe gran parte della Francia. Lasciamo Marte e attraversiamo la fascia degli asteroidi per puntare verso Giove. Giove è il pianeta più grande del Sistema Solare, la sua massa è due volte e mezza quella di tutti gli altri pianeti messi assieme. La caratteristica più riconoscibile di Giove è la Grande Macchia Rossa, un uragano grande come la Terra che esiste da centinaia di anni. Tuttavia, la nostra scelta per la quarta meraviglia del Sistema Solare è uno dei suoi satelliti, Io. I quattro satelliti maggiori di Giove sono stati osservati da Galileo Galilei nel dicembre del 1609. In ordine di distanza dal pianeta sono Io, Europa, Ganimede e Callisto. Con 400 vulcani attivi, Io è il corpo geologicamente più dinamico del Sistema Solare. È l'unico luogo, oltre alla Terra, in cui si ha la certezza esistono vulcani che emettono lava. Il vulcanismo di Io è stato scoperto nel 1979 dalla sonda Voyager 1. In questa foto di Voyager si distinguono due pennacchi vulcanici, il primo di profilo sulla parte illuminata e il secondo sul terminatore, cioè sulla linea che separa la parte illuminata da quella in ombra. Da allora, numerose altre osservazioni hanno confermato la presenza di vulcani attivi su Io. Il primo marzo 2007, la sonda New Horizons diretta verso Plutone ha ripreso questo breve video di un pennacchio vulcanico attivo. Proseguiamo verso Saturno, che si trova ad un miliardo e mezzo di chilometri dal Sole. Il raggio di Saturno è 9 volte quello della Terra e questo ne fa il secondo pianeta più grande del sistema solare. La caratteristica di Saturno è il suo sistema di anelli che si estende a partire da 7000 km fino a 80.000 km dalla superficie del pianeta. Il luogo migliore per ammirarli è la superficie di uno dei suoi satelliti più bizzarri e poco conosciuti, Giappeto. Giappeto è stato scoperto nel 1671 dall'astronomo italiano Giovanni Domenico Cassini. È il terzo satellite più grande di Saturno e ha la curiosa caratteristica di avere una faccia scura e una chiara. La colorazione di Giappeto non è l'unica stranezza. Il satellite ha una cresta equatoriale alta circa 13 km che lo fa assomigliare ad una noce. Dalla superficie di Giappeto si godrebbe di una delle viste più spettacolari del Sistema Solare. La maggior parte dei satelliti di Saturno orbitano sul piano equatoriale, per cui dalla loro superficie gli anelli del pianeta sarebbero invisibili perché apparirebbero di taglio. Giappeto invece ha un'orbita inclinata, per cui dalla sua superficie gli anelli di Saturno apparirebbero in tutta la loro spettacolarità. Il viaggio prosegue verso i limiti estremi del Sistema Solare. Qui troviamo Urano, distante 2,8 miliardi di chilometri dal Sole. Urano è un pianeta gassoso, con una temperatura esterna di meno 224 gradi è il luogo più freddo del Sistema Solare. Urano appare abbastanza monotono, come una palla azzurra uniforme. La sesta meraviglia si trova su Miranda, il più interno dei satelliti maggiori. Con un diametro di circa 470 km, Miranda è grande circa un settimo della nostra luna. La sua superficie ghiacciata è molto irregolare e presenta fratture profonde. Non è chiaro cosa le abbia prodotte, forse su questa luna esistono processi geologici in corso, oppure in un lontano passato è avvenuto uno scontro con altre lune di urano. Sulla parte di superficie ripresa da Voyager 2 compare Verona Rupes, la scarpata verticale più profonda del sistema solare. Strutture geologiche così alte possono esistere solo su un corpo con bassa gravità. Possiamo apprezzare l'altezza di Verona Rupes se la confrontiamo con lo strapiombo più alto della Terra. Il Monte Thor in Canada ha una parete verticale alta 1250 metri che spariscono di fronte ai 20 km di Verona-Rupes. Completiamo il nostro viaggio nel Sistema Solare visitando Nettuno, il pianeta più lontano dal Sole. Nettuno è molto simile a Urano, dista dal Sole circa 4 miliardi e mezzo di chilometri e ha un'atmosfera composta da idrogeno ed elio con tracce di metano. Il metano dà al pianeta la sua colorazione blu. Quando la sonda Voyager 2 ha visitato Urano nel 1989, nessuno si sarebbe aspettato di trovare attività geologica su una delle sue lune ghiacciate. Tritone è il satellite naturale più grande di Nettuno. Con un diametro di 2700 km è poco più piccolo della nostra luna. La superficie di Tritone è coperta di ghiaccio di azoto e di ghiaccio d'acqua. Tritone è l'unico satellite naturale del Sistema Solare con un'orbita retrograda, cioè ruota in direzione opposta a quella di Nettuno. L'orbita di Tritone è anche fortemente inclinata, il che fa sospettare che si tratti di un corpo celeste che è stato catturato da Nettuno anziché essersi formato assieme ad esso. Le immagini di Voyager hanno mostrato delle strisce scure sulla superficie ghiacciata di Tritone. La loro origine è causata da un fenomeno inaspettato su un luogo così freddo e lontano. Queste immagini mostrano uno dei geyser attivi che eruttano nubi di polvere scura. Il triangolo indica la base del geyser, mentre le frecce mostrano il pennacchio trasportato dai venti della debole atmosfera. Le macchie scure sono quindi costituite dalla polvere che si deposita. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Il sistema solare è pieno di sorprese e luoghi meravigliosi. Sebbene abbiamo visitato tutti i pianeti almeno una volta, c'è ancora tanto da scoprire e molte altre meraviglie da ammirare.